pancake taten è sabato ed è anche mercato day super bottino di oggi la crema di ricotta genitore 1 genitore 2 croccantine workout serale mmm <ride> appena svegliata come si può puntare e oggi vi porto con me in questo fantasmagorico giorno mostrandovi che cosa mangio vabbè è un video che a voi piace tantissimo che a me piace tantissimo guardare filmare quindi win-win iniziamo dalla colazione con una novità novità di questo autunno è il sono i pancake tatteno ragazzi me ne invento una ogni, per ogni colore come sapete il giga pancake è nato mettendo la frutta dentro il giga pancake 1.0 invece il 2.0 c'è là fuori, quello in versione vabbè, comunque. quindi ho pensato ma se provassi a farlo con la frutta dentro ma in versione mini pancake non l'avevo mai fatto quindi ho a parte messo a caramellare delle fettine di uh, mela che ho tagliato a fettine per lungo, poi capirete il motivo, sottili e le ho messa a caramellare con un pochino di cannella e poi ho preparato l'impasto, il solito impasto, dei miei mini pancake che è latte, io uso latte vegetale, albume, farina, semi di chia e idrolitina e poi qui ho aggiunto anche un pochino di cannella per la natura mele e cannella ok. adesso ho tutto pronto qui ho le mele, qui ho la padella che trovate su Amazon vi ho messo tutti i link delle mie varie padelle qui nell'info box e il mix pronto quindi che succede? Che succede? Che succede? qui c'è anche la mia tisana che si può spostare a ah, tra parentesi ho comprato un treppiede nuovo perché quello di prima aveva messo a rischio anche questa fotocamera quindi ho detto se investi 10 euro dei su, su, su, e l'ho fatto e mi sta piacendo, in realtà è la prima vabbè, comunque allora, lo metto qui ah, tra parentesi guardate la dolcezza ogni sera Jimmy prima di andare a letto prepara la macchina in caffè mette questo bigliettino che è riciclato cioè non è che lo scrive ogni sera lo mettiamo da parte, lui lo mette lì ogni giorno perché sa che io amo il caffè ma odio farlo, infatti lo fa sempre lui ma soprattutto che la mattina ho bisogno di caffè subito o meglio, subito dopo colazione io prima mangio e caffè sì. fotocamera, okay. metto una fettina non ce la possiamo fare oggi iniziamo malissimo e semplicemente ci verso sopra l'impasto Solitamente dal mio impasto mi vengono fuori circa una decina, oggi nove, non so perché, probabilmente perché li ho fatti un pochino più cicciotti E quando faccio i vari round, nel frattempo li lascio raffreddare su dello scottex perché assorbe l'umidità Che non so se si vede, sì, eccolo eh sì, lì, è un pochino bagnato Ottimo. Comunque, ora sono tutti pronti, quindi io ho deciso di abbandonare il piano torretta per poi doverla distruggere doverla tutta risistemare li metto direttamente come li mangio metto una bella cucchiaiata di yogurt e poi finisco con la mia crema preferita che, anzi, è finita ormai, è andata io ci impiego veramente sempre tantissimo a finire le creme e invece questa l'ho volatilizzata anche perché ci vado con il lecca pentole direi che ci siamo oh, come bello, bello distribuito bello spalmato via, ne lascio per un'ultima colazione vi consiglio veramente di andare a visitare il loro sito e eh, ricordate che sono riuscita a ottenere un codice sconto per voi. Non è tantissimo però, qualcosa è meglio di niente. E voilà, pancake tatin con la frutta dentro, gusto, mela e cannella. Io ho anche provati gusto pera e cannella e sono una bomba. Aspettate che devo spegnere questa luce giacolata. Vigia Milano, <ride> questa è il massimo della luce che si può ottenere, ma almeno è naturale quella che viene da fuori, non questa. E voilà, eccola qua, eccola qua, qua con la frutta direttamente dentro. Veramente non ci avevo mai pensato, come ho fatto a non pensarci mai prima, e, e basta pronti per lo shooting da quando mi sveglio a orari più umani sono le 8 e mezza, 8 e 40 io faccio colazione alle 6 solitamente l'anno scorso riesco a fare colazione con Jimmy che predilige la mia granola questa l'ho fatta con dei cereali mh, che avevo dopo, poi in dispensa quindi molto svuota dispensa mai soffiato, vena, mix eccetera e abbiamo iniziato a guardare su Netflix tutta dall'inizio la stagione di How I Met Your Mother di 26 e 27 anni abbiamo deciso di eh, procurarci una nuova macchina anche perché per eventuali spostamenti è sicuramente più sicura rispetto ai mezzi pubblici quindi ora siamo io sto impazzendo però vabbè oggi siamo venuti a vedere la chia piccato. per cosa non è... piccato perché ragazzi se la prendiamo la chiameremo pikachu <ride> andiamo Oggi è sabato ed è anche Mercato Day, noi veniamo al Mi Milano che è aperto al pubblico soltanto il sabato mattina mentre durante la settimana è aperto soltanto ai fornitori e ai rifornitori di del settore alimentare o RECA che è hotel, restaurants and catering mentre il sabato è appunto aperto al pubblico e noi ne approfittiamo vendono in cassette in grandi quantità quindi ci concentriamo sul prendere soltanto magari una tipologia di alimento quindi solitamente d'estate prendiamo una cassa di pomodori, due casse di pomodori e la cassa di zucchine e poi magari aggiungiamo qualcosa l'ultima volta abbiamo preso una cassa di broccolo romanesco adesso vediamo cosa proviamo Salve. Buongiorno Grazie A lei buona giornata Lo adoro Eh ma sono a pasta arancione Buone mm, però Anguillara, anguillara veneta Sapete quanto banana bread potrei fare con tutte quelle? Super bottino di oggi, quindi ragazzi preparatevi per un video tema khaki yeah! Spettacolo Funghi? Ah belli Che belli Quanto? 5 euro Eh vale eh. Il nostro bottino finale, funghi, insalata, là dentro c'è le melanzane, i khaki meno male dobbiamo prendere poco tornati a casa, mi lascio ispirare dagli acquisti al mercato, quindi... ...funghi ...i fattori, funghi voglio fare una pasta cremosa con i funghi, utilizzando la ricotta allora, prima di tutto metto a cuocere i funghi, li taglio a listarelle e li metto in padella con un pochino di prezzemolo e li lascio cuocere a parte cuocio la pasta e poi a parte preparo la crema di ricotta cioè praticamente metto in una ciotolina la ricotta e la allungo con dell'acqua di cottura della pasta per creare una cremina emulsione avendo messo l'acqua di cottura è diventata una bella cremina rispetto a prima che era molto più densa e l'ho condita con un pochino di prezzemolo, pepe e mi manca il sale ho fatto un po' di funne. Vabbè li prendi tu se vuoi. Siamo pronti per mangiare? Eh? Il piatto si muove da solo. Provabilmente mm. mm. c'è l'acqua. ultimamente mm. per un momento ci ho pensato. Guarda, scusa, eh. perché non può essere un piatto animato che inizia la manzoncina? Guarda! sai oh, wow. lecchi. <ride> l'estate del 2006 è stata bellissima e intervillato. addirittura fatto semplice è ma buonissimo. Ma mentre entro nelle bomba delle della mia Come secondo ho fatto una frittatina di uh, distrutta <ride> di albumi e uh, cavolo broccolo romanesco è il mio broccolo preferito. È troppo carino. Oggi veramente non mettere in fuoco niente. Eccolo qua, troppo carino. Ah. Oggi pomeriggio, niente di che. Siamo stati un pochino a computer a lavorare, possiamo anche fare qualche video per My Protein che vedrete tra un mesetto circa. Ma un video molto simpatico. Mi sono molto divertita a farlo. Adesso andiamo in un'altra concessionaria uh, prima però merenda no, pre... se lo andiamo per merenda oggi super veloce prima che Jimmy mi uccida faccio yogurt di soia yes melograno che io sbuccio in grandi quantità e poi conservo in freezer così mi dura decenni finché dura infatti ne è rimasto pochissimo e poi soia crispies che sono tipo delle palline di eh, soia soffiata però cioè se non ce le avete, potete usare benissimo l'avena o eh, la quinoa soffiata che è una bomba Cocco rapè. scaglie di cocco già tostato mi raccomando le scaglie di cocco tostatele sempre a meno che non le comprate già tostate come queste perché sanno di qualcosa e voilà merenda super basic super veloce ovviamente da uh, è rosa. dietro di me banane Town. Ovvio, nuovo giro, nuova corsa Non ne posso più Nel mentre che i contorni vanno Qui faccio delle melanzane in friggitrice ad aria E poi qui a parte adesso metto su della passata di pomodoro Perché voi sapete essere il mio accompagnamento preferito alla carne questa sera infatti Voglio fare delle bistecchine Che ho acquistato al supermercato l'altro giorno Ovviamente E voglio farle in un modo che ha un po' di tempo che mi frulla in testa Ma non ero ancora riuscita a... Insomma non avevo avuto l'occasione Voglio farle tipo cotoletta Quindi impanate Allora vi spiego Qui c'è un po' troppo caos secondo me Quindi mentre che narro Vai zitti Zitta tu Oh prendo un piatto e um, due piatti Cazzo, una che arrivo. ok, piatto 1, piatto 2 genitore 1, genitore 2 piatto 1 metto l'albume non lo so, così, poi ne aggiungeremo altro nel piatto 2 invece metto Uh, se avete del pan grattato io utilizzo questa farina di mais bramata Che dà anche tanta consistenza sotto il palato Perché è super granulosa Quindi è anche super piacevole oltre ad essere super buona Prendo fettina La bagno nell'albume La sposto nella farina e la impano tutta, tutta. io ho una maglietta che c'è scritto panami tutto cerco di far aderire per bene la farina non la rigiro troppo se non si stacca e delicatamente la sposto su una leccarda e su carta da forno e voilà, ho panato tre bistecchine. Dovete sapere che questo in realtà è un piatto che mia mamma faceva spessissimo e da piccola era il mio piatto preferito. Io adoravo le fettine di carne panate, ma in realtà adoravo soprattutto il pezzo bonus, che era composto da quello che avanzava, tra la farina, il pangrattato in quel momento e l'albume, perché mia mamma li univa e faceva la pallina finale ammetto di essermi dimenticata di speziare e salare quindi questo lo mettete nel, nell'uovo andrebbe meglio forno preriscaldato modalità grill ok già caldo e butto dentro ragazzi io non l'ho mai fatte quindi incrociamo le dita Adesso ciao ciao Dopo circa 10 minuti La potenza del grill qui è abbastanza forte Ma insomma il mio forno non è il massimo Vedo che è sulla via di essere cotta Perché si è un pochino raggrinzita uh, Bello Ragazzi ha funzionato ecco, ho perso mezza panatura Forse la forchetta non è il mezzo migliore Adesso lo lascio altri 5-10 minuti Comunque ci impiega a cuocere, eh? non è proprio velocissimo, ma in realtà vedo che ha cotta perché questa parte qui è bella marroncina, e voilà cena super divertente con melanzane, pomodoro, bissecchine un po' alla griglia e un po' impanate che sono venute una bomba quindi assolutamente li faremo. cioè senti? E croccantine e insalata di contorno e la trovo? Ho deciso che farò una life coach anzi, ne trovo Mi piace terminare la sera con una bella tisana, questa è la mia preferita, sul lievo stomaco, ragazzi. Anzi, lo stomaco for the win, spettacolo! E un cubetto di cioccolata, e eh, anche lui. <ride> workout serale. <ride> ecco come si fanno i bicipiti qua. Allora sei licenziata? Va per palla. Così, almeno una ce E buongiorno, devo farvi vedere la mia colazione di oggi, banana bread astrati con yogurt greco e burro di mandorle Questa è diventata la mia colazione preferita di quest'anno, cioè dell'autunno, no dell'autunno, ok Ahia, yeah. guarda il mio polso, provatelo perché è spettacolare, mamma mia Mmm, yum, yum. Siamo al giorno dopo e io volevo concludere questo video salutandovi. In questo video non è successo granché, anzi nelle mie giornate, penso quelle un pochino di tutti in questo periodo, non sono ricche di eventi e eh, diciamo che la nostra ricerca dell'auto secondo me è un pochino un modo che stiamo cercando per evadere un pochino da questa situazione, per darci qualcosa a cui pensare e per staccare un pochino la testa, darci un senso di normalità. Non so se la acquisteremo a breve o meno perché boh, dipende anche un pochino da come si evolve la situazione, e sappiate che se non eh, tratto, comunque non parlo di eh, quello che sta succedendo in, nei miei video, nei miei vlog, non è perché non ci sono attenta, e se mi seguite su Instagram, anzi sapete che ci sto molto dietro, ma è perché vorrei che guardando i miei video eh, voi riusciate a trovare un pochino di mh, respiro da tutto quello che ci sta accadendo intorno e non vorrei che siano ulteriore pesantezza su pesantezza e è un modo anche di liberare la testa, quindi questa è un pochino la mia intenzione, spero di esserci riuscito in questo video, e basta, io quindi vi saluto, eh, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se così è stato lasciate un like, iscrivetevi al canale, e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!